Che cos'è una limited liability company o cosiddetta LLC e quando è possibile incorporarne una, con quali vantaggi e soprattutto perché potrebbe sconvolgere il tuo approccio al business una volta e per tutte. Te lo dico tra un attimo. Ciao, io sono Luca Taglielatele e tu sei sul canale di Tax Blending Internazionale. Oggi parliamo di Limited Liability Company o LLC. Perché? Perché se ne parla tantissimo, ognuno dice la sua, in rete è possibile reperire un milione di informazioni ma poi andare a capire quale sia quella applicabile per te o nel tuo caso di specie, chi dica il vero e chi invece dica il contrario del vero, non è semplice da comprendere per, per i non addetti ai lavori. Quindi partiamo dalla definizione Limited Liability Company, società a responsabilità limitata. In realtà la uh, Limited Liability Company o LLC è, um, è un ibrido, è una forma societaria ibrida perché ci dà sia i vantaggi di una cosiddetta corporation o company, e cioè la responsabilità limitata sulla società, il che vuol dire che la, la responsabilità nei confronti di terzi non passa a cascata sui soci o sui membri della, della LLC. E questo è uno dei grandi vantaggi ed anche uno dei motivi per cui è nata come forma societaria lo vedremo tra mh, più avanti nel video quando parleremo della storia delle llc dall'altro lato però ci dà il vantaggio delle cosiddette partnership e cioè uno su tutti la tassazione per trasparenza perché è così importante la tassazione per trasparenza pensiamo per esempio alle nostre società di persone le cosiddette snc o sas che vengono utilizzate in italia beh è importante perché ci dà la possibilità di evitare uno dei dei mali eh, peggiori in diritto tributario che è il fenomeno della cosiddetta doppia tassazione anche questo lo vedremo più avanti ed è anche questo uno dei motivi per cui è stata sviluppata questa forma societaria quello che bisogna sapere è che um, la llc ha una terminologia tutta propria cioè Uh, quando si parla di costituzione, corporazione, gestione, si usa una terminologia che è uh, notevolmente diversa da quella che viene utilizzata per le company, per, le, per esempio in America per le C-Corp o per le S-Corp. Perché ti dico questo? Perché uh, quando vai a interagire con uno dei um, milioni di driver che si trovano su internet, che incorporano, che costituiscono LLC, banalmente noi diciamo che aprono una LLC, volgarmente, ti troverai a uh, doverti confrontare con una terminologia dei lawyer, degli accountant, che di volta in volta ti si, ti si presenti dall'altra parte dello schermo per l'apertura di una LLC che è diversa da quella a cui potresti essere abituato se hai dimestichezza per esempio con le SRL italiane piuttosto che con le limited UK, per cui è importante partire dalla terminologia che viene utilizzata quando si va a incorporare una LLC e partiamo appunto proprio dall'incorporazione. Non si dice incorporare ma si dice organizzare, la LLC è organizzare, all'interno di, di un determinato Stato e non è incorporated. Numero 2 numero il documento principale eh, che, eh, per la fondazione, per la costituzione di una LLC e allora detto Article of Organization e non Article of Incorporation o Association. Okay? Quindi è il cosiddetto um, atto costitutivo viene, viene chiamato Article Organization. Dopodiché ancora il documento principale che disciplina i rapporti interni viene definito Operating, operating agreement e, uh, cioè praticamente la, mh, le, mh, le modalità con cui i soci o gli amministratori si rapportano tra di loro non è definita by law cioè dalle leggi ma attraverso appunto una, una, uh, un documento estremamente flessibile lo vedremo probabilmente in un altro video in questo probabilmente non ci sarà tempo comunque che dis disciplina esattamente quali sono i rapporti tra i soci e tra gli amministratori ancora invece citando i soci uh, la terminologia per indicare i soci nelle LLC è quella di member e non è quella di shareholder qui invece siamo uh, abituati nel, uh, nel, diritto, nel diritto inglese o nel diritto italiano cosiddetti azionisti ok vengono detti membri tant'è che uh, le quote societarie non vengono dette shares quote societarie italiane ma vengono dette membership interest ok quindi sono praticamente introdotto letteralmente gli interessi dei singoli membri ok quindi con questa nuova terminologia probabilmente avrai meno difficoltà a interagire con soggetti americani, accountant, piuttosto che semplici um, ap apritori, mi viene da dire, lasciatemi passare al termine, di US LLC. Okay? A seconda dello Stato poi potrebbe cambiare ancora un pochettino la terminologia, sappiamo che sono 50 gli Stati nel, negli Stati Uniti, però tendenzialmente già con queste 5 prime definizioni dovreste avere molti meno problemi. E Partiamo cerchiamo di capire allora quando nasce la LLC e perché la LLC nasce addirittura nel lontano 1977 che poi se pensiamo al livello a quanto oggi vengono utilizzate in realtà non è neanche tanto la cosa che sconvolge invece è come si sia dovuti arrivare al 1996 quindi circa 20 anni più tardi per poterne implementare effettivamente le possibilità cioè quando è stata concepita nel 1977 in realtà non è mai mai stata fondata, non è mai stata utilizzata nessuna LLC fino al 1996. Da dove, eh, da dove nasce? Eh, viene, eh, nasce tramite l'azione, a causa dell'azione o per merito dell'azione degli avvocati e degli accountant della, di una società, la Hamilton Broider Oil Company. Ed era una società petrolifera che si occupava evidentemente anche di investimenti al di là del, degli Stati Uniti e loro già utilizzavano delle società, delle forme societarie partnership con responsabilità limitata, tendenzialmente utilizzavano delle, delle panamensi. All'epoca negli Stati Uniti avevamo soltanto le C-Corp e le S-Corp anche le, LP, le LLP eh, con una sola LLP però mh, diciamo che nessuna, eh, quello che cercavano i, questi accountant e eh, questi lawyer della, della Hamilton Brothers Oil Company cercavano appunto quelle che sono le due caratteristiche principali della, della partnership attualmente che all'epoca non c'erano, cioè responsabilità limitata e, um, e evitare la doppia tassazione. Le C-Corp, cioè le company, hanno, tutta, hanno tutti i fenomeni, in generale hanno tutti i fenomeni di cosiddetta doppia tassazione economica, banalmente l'utile o meglio una volta che la base imponibile viene tassata. Mi dà origine all'utile quando distribuisco l'utile sotto forma di dividendo, eh, vedete che eh, la stessa, eh, lo stesso fenomeno economico è poi tassato una seconda volta in capo all'azionista. Quindi agli ah, accountant, ai lawyer di questa società petrolifero non andavano bene evidentemente queste due, eh, queste, queste due combinazioni, cioè la responsabilità illimitata e eh, la doppia tassazione. Quindi si inventarono le LLC. Chiaramente sto riducendo un attimino perché sennò facciamo notte. però mh, che cosa quindi il primo, il primo atto, il primo disegno di legge, lo proposero in, in Alabama, nello stato, stato dell'Alaska, chiedo scusa, che lo rifiutò per due volte, nel 75 e nel 76. Allora loro presero lo stesso disegno di legge, lo riproposero invece in Wyoming, e in questo caso venne accettato senza riserve. E, e quindi finalmente questo LLC Act passò alla storia. Da, da quel momento in poi era possibile incorporare delle LLC. Soltanto che ehm, c'erano ancora dei problemi, nel senso che se da un punto di vista societario era disciplinata, da un punto di vista fiscale intervenne l'IRS, che è il fisco il, americano, e disse con un ruling del 1980, ehm, riconobbe a tutti i soggetti che avevano responsabilità limitata una tassazione eh, come quella del C-Corp, quindi l'impossibilità di tassare per trasparenza. Ok. Quindi disse sì, va bene, vi, vi, vi conosciamo noi amministrazione finanziaria la responsabilità è limitata ma non vi diamo una tassazione per trasparenza dovete essere tassati come tutte quante le altre compagnie americane a quel punto i lawyer e i vari accountant americani impazzirono completamente perché questa affermazione dell'IRS praticamente creava problemi anche sull'istituto dei trust perché anche il trust dava responsabilità limitate e sarebbe stato dovuto tassare come le company ma evidentemente era un effetto che avrebbe sconvolto il mondo della fiscalità locale. Quindi cominciò tutta una diatriba, una, un, una guerra, una conversazione, chiamiamola così, che uh, sfociò nel 1988 da parte del, dell'IRS nel riconoscimento anche della, della tassazione per trasparenza ma anche nel 1988 in realtà eh, c'erano ancora alcuni strumenti di diritto societario che non erano ancora riconosciuti, per esempio non era possibile conferire asset nelle, nelle LLC e ancora la vita della LLC la vita giuridica della LLC non era, uh, non era indefinita quindi uh, aveva un certo numero di anni dopodiché la società uh, smetteva di, di esistere quindi per farvela breve, ancora alcuni avvocati in questo, se non sbaglio in questo caso dello Stato di New York incominciarono una, una conversazione per evitare di andare a scontro con, con l'IRS che tuttavia durò poi altri otto anni perché dal 1988 si arriverà soltanto nel 1996 quando gli ultimi tre stati dei 50 della, della Confederazione degli Stati Uniti riconoscono, fanno passare il disegno di legge l'atto parlamentare del, delle LLC e a quel punto finalmente c'è un ruling storico dell'IRS in cui uh, si, uh, si, dà, uh, come dire, si, si compie la vita dello strumento della dell'ALSI così come lo conosciamo noi. Quindi ci sono voluti ben 22 anni per, uh, per arrivare alla, a uno sviluppo totale, implementazione totale di questo particolare strumento giuridico, quindi un po' di storia che non fa mai male cos'altro cos interessante eh, affrontare in, in questo video brevemente quali sono i vantaggi e quali sono invece gli svantaggi di una limited liability company allora eh, prima di tutto partiamo dai vantaggi che è la parte che ci interessa di più la prima, che è una ed è anche abbastanza unica nel, nel diritto tributario, è la scelta del tax regime. Cioè, a seconda uh, di, uh, delle mie preferenze, io posso decidere se tassarla come uh, per trasparenza, già lo sappiamo, te te Tecnicamente sono già tassate per trasparenza, ma posso decidere di tassarla, di eleggere, così si dice, la LLC come C-Corp, piuttosto che come um, partnership, piuttosto che come S-Corp. Quindi sono quattro regimi con delle piccole sfumature, differenti neanche tanto piccole che Magari ci conviene affrontare però in un altro video che stiamo andando già a lunghi Il secondo vantaggio è, um, è un vantaggio legato alla stesura dell'operating agreement Abbiamo visto che l'operating agreement è lo strumento che disciplina il rapporto interno tra i soci e tra gli amministratori La caratteristica fondamentale è che è possibile attribuire una remunerazione sugli utili in maniera non proporzionale Cioè quindi, se ci sono due o più soci è possibile prevedere che la partecipazione agli utili le perdite sia non proporzionale alla loro partecipazione, quindi a, quanto, um, a quante sono le cosiddette membership interest o le quote azionari dei rispettivi soci all'interno della LLC. Io sono Luca Taglialatela, tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale, ti ricordo che eh, puoi iscriverti eh, dal, dal tasto qui sotto, se ti è piaciuto lasciami un like e noi ci rivediamo nel prossimo video.